Si, quando, quando saremo pronti, so, anch'io sarò pronto, mi rallegro di poter annunciare il primo oratore che eh, presenterà anche la giornata, modererà la giornata. Lui ha, ha dedicato tutta la sua opera al, all'opera della pace, già nei primi anni, tanti anni fa, ha iniziato a lavorare così che da ognuno personalmente cominci questa pace, finché tutto il mondo ne sarà toccato. Ha già portato un sacco di discorsi per questo, scritto libri, fatto discorsi, fatti corsi girato film, film e tant'altro. Anche in questo lavoro con questa meta ha fondato diverse opere, fra l'altro anche la coalizione anticensura, 11 anni fa. Lui ha resistito a tutte le tempeste che ci sono state su questa tempesta, su questa strada specialmente scatenati dai media ha resistito ma non solo resistito ma ha anche cresciuto e diventato forte e dico così forte che oggi c'è a luogo la diciassettesima conferenza della coalizione anticensura Quindi saluto e, e do il benvenuto sul palco fondatore e moderatore della coalizione anticensura, Ivo Sasek. Ciao a tutti, ciao a tutti anche nei paesi, fantastico che ci siete. Che privilegio essere insieme a voi, grazie, grazie, grazie, mi riallaccio a tutto il ringraziamento già dato da Frank, anche grazie, al mio grazie anticipato anche ufficialmente a tutti gli oratori e orator oratrici, grazie a tutti i cantanti e contributi artistici se questo ha mostrato il livello di quello che c'è appena stato, questo brano, non so come uscirò vivo, è già entrato nelle emozioni. Meraviglioso, grazie mille, grazie per tutta l'orchestra, ma penso che ci sono anche diverse cose ancora meravigliose. Penso che la giornata passerà anche troppo velocemente. Mi rallegro per ogni momento che possiamo godere insieme tutto quello che arriva ancora, grazie. Bello essere con voi. Posso dire riassuntivamente: benvenuti nel nuovo mondo. Benvenuti nel nuovo mondo. Sì. Da cosa si riconosce il nuovo mondo? Che cosa la contraddistingue? Da un lato che è senza soldi, tutto quello che sperimentate qui è impagabile non dico senza costi, ma impagabile, questa è la differenza, tutte persone che investono la loro vita per poter trascorrere la giornata insieme come una famiglia, ma noi ci capiamo come qualcosa di più che la famiglia, capiamo l'intera umanità come un organismo vivente, in modo vincolante, se ho bravi camerati è una cosa, se ho una buona famiglia è un'altra cosa migliore, ma un, un organismo vivente e ancora in tutta un'altra dimensione, collegati, congiunti insieme, con tutto il cuore, posso sempre di nuovo dire non posso vivere e esistere senza, senza di te. Non si tratta solo degli oratori, abbiamo bisogno gli uni degli altri come un organismo, come in un corpo, ogni Ogni organo ha bisogno dell'altro, siamo un organismo, non dico una metafora ma dico una realtà, siamo collegati nell'anima, nello spirito e lo sperimenteremo ancora. Come finirà? Arriva un bellissimo tempo davanti a noi, in mezzo al tempo più pesante che il mondo ha. Ha mai visto o che deve ancora vedere? In mezzo a questa tragedia spunta il nuovo, il nuovo mondo. Sapete, è qui. Non proclamiamo qualcosa che deve venire. Io dico, è qui. E in questo eh, discorso iniziale vorrei parlare di che cosa caratterizza questo nuovo mondo. Ovviamente lo posso solo. Eh, vi posso solo dare una spolverata in breve ma è reale il nuovo mondo non è senza confini si cerca di portare un nuovo mondo dittatoriale con mille restrizioni il nuovo mondo ha ah, dei confini ma sono completamente diversi il, nel nuovo mondo Dico, le frontiere eh, tipiche, politicamente corrette, non esistono nel nuovo mondo. Questo vale anche nelle ideologie. Non ci sono dei, dei cassetti ideologici o culturali che limitano. Quel tipicamente corretto... Lo, lo, le cose idealmente corrette non le conosciamo nel nuovo mondo i portatori del nuovo mondo si orientano a nuovi punti di vista e il punto di vista che si unisce a tutto a tutto quello che opera a che, quel che riesce a presentarlo e portarlo in un'energia vitale che ci tira sempre solo su. Lo si può confrontare un po' come con questo brano musicale: non è un, un brano di profitto, è del cuore e mi ha catapultato a succia dentro un'energia, una vita di cui sento è tutta un'altra cosa, tutta un'altra qualità. Tutti i partecipanti del Nuovo Mondo sono orientati a persone che portano su di sé un'energia sprizzante di vita e quell'energia che tira su nella vita, io lo chiamo vita pura, che è quella inizia a pulsare, a oscillare in noi, a suonare e dico di ogni limite esistente in ogni confine tradizionalmente corretto va ben, al, ben oltre di quello conosco gente da tutte le possibili religioni possibili sfondi culturali e politici scientifici conosco persone da tutti i sottofondi che hanno questa vita su di sé questa vita del nuovo mondo che mi porta a risuonare e oscillare anche se pensano in modo diverso nella loro struttura, lo posso dire sempre di nuovo. Io sono cristiano, tu magari sei tutt'altro, arrivi da tutto, da tutto un altro angolo. Ma non mi interessa da dove vieni. Sei una persona e io sono una persona. Tu sei una creatura e io sono una creatura. Arriviamo dalla stessa fabbrica, sai? Questa è la cosa speciale. Questa fabbrica ha un piano. Ogni farfalla, quando è nell'uovo. Quando è nel cocon, nel, nel bozzolo, è dentro una pappa. Non, non si capisce cos'è. Anche noi come umanità, come organismo dell'umanità, abbiamo un processo di divenimento come un uovo che all'inizio ha un liquido indefinibile, che definisce poi che cosa deve diventare. L'immagine dell'uomo c'è già prima che, su, che arriva nel seme l'intero uomo. Questo lo festeggiamo nel nuovo mondo. Non possiamo farcela come ideologi o manager o politici. È nella natura questo. È adesso è iniziato un tempo del nuovo mondo in cui questo si cristallizza, prende prende forma, dove diventiamo quel che dobbiamo essere, in fin dei conti, ma possiamo parlarne di che cosa è e ci, eh, e ci guardiamo bene dal cercare umanamente di farlo. Succede, viene, arriva, succede. È una forza ontica che avvolge tutto e porta avanti quel che porta avanti, che porta vita è abituato a portare vita da, dal nulla, dal morto, da un seme, da qualsiasi seme. E, e porta tutto alla sua forma completa, ma non si deve imparare a distinguere, ci sono confini chiari come esseri umani come siamo, abbiamo bisogno dell'aria di respirare e ci limitiamo e ci fermiamo se non c'è più aria così ci distacchiamo e c'è una grave conseguenza se arriva da qualche parte qualcosa che non ha questo profumo questa qualità della vita su di sé come vogliamo Qualità d'aria quando respiriamo, non dobbiamo essere dei fisici o chissà che scienziati o chimici per sapere cosa è buona e cattiva aria, lo sappiamo, no? Quindi anche a livello spirituale e ideologico riusciamo senz'altro a distinguere, a percepire cos'è una buona aria, qual è la buona aria che respiriamo volentieri, che ci serve per vivere e cos'è la puzza spirituale la chiamo così se diffondiamo ideologie o parliamo di cose tutto quello che facciamo diciamo o ha un profumo su di sé di aria fresca che ci libera che ci, che ci porta in oscillazione o ha una puzza in sé che cerca di, di farci distaccare che sia un discorso politico, ideologico, scientifico, è ovunque la stessa cosa. I partecipanti nel nuovo mondo si riconoscono a questo profumo divino, lo chiamo, a questa vita, a questa qualità che è su, su tutto, è una forza di vita, non è un'ideologia. I vecchi confini passavano lì dove l'ideologia, dove delle idee non seguivano la giusta forma. Uno diceva così è giusto, così è sbagliato e ci si univa a quello o ci si distaccava. Nella cristianità lo si è conosciuto molto bene questo. Ci sono decine di migliaia di denominazioni dove ogni gruppo sapeva meglio cosa è giusto, cosa è sbagliato. Secondo la, for la forma, la teologia, non, se una cosa non era giusta, ci si divideva. Quello è il vecchio mondo, quel, con quel confine lì. Nel campo cristiano si può, si può indicare e dire, ah sì, quei cristiani. Ma dico, ovunque è così, anche nella politica è così. Lì non si chiama denominazione, ma partito. Nell'economia, nella scienza, è ovunque così perché siamo così e quei confini andavano sempre secondo giusto e sbagliato. No, i nostri vanno ovunque. I partecipanti del Nuovo Mondo sono capaci, senza dubbio, prendo immagini che per me non esistono più, siamo capaci, senz'altro, anche in campi nemici, di riconoscere quando ci sono correnti di vita, faccio confronto, se abbiamo un nemico perfetto, diciamo per esempio i media, ci attaccano più di tutti, posso fare la mia strada, la vecchia strada direbbe, io con i mass media non faccio più nulla? come quello di sinistra non vuole avere nulla a che fare con quello di destra il nuovo mondo ci riesce anche dal campo dei nemici voglio sentire che cosa ha da dirmi dove c'è la correzione dove c'è il completamento e se ci uniamo come coalizione anticensura non siamo come in un club come diciamo, che diciamo questo è giusto quello è sbagliato io mi aspetto di tutto Magari qualcosa che è completamente sbagliato, che ci tira giù, diciamo nel nostro parlare, ma magari c'è qualcuno che si esprime che esteriormente è completamente strano, fra virgolette, ma quel ruscello che ne fuori quella vita era vita pura così eh, mi lascio istruire anche dal mainstream quando sono stato eh, dichiarato innocente in tribunale avevo davanti Ugo Stamm sono del Nuovo Mondo l'ho dovuto abbracciare di cuore il mio nemico Ugo Stamm mi ha rovinato tutta la vita ho più di 20 libri sul mercato, ho 9 grandi film e li ha distrutti tutti. Non sono riuscito diversamente, l'ho prima abbracciato, gli ho stretto la mano e gli ho detto grazie che, grazie che vi investite per quello che pensate che sia giusto. Poi abbiamo fatto una passeggiata col braccio sulla spalla. Per me non funzionava diversamente, riesco ad amare quell'uomo perché i confini sono diversi, è un nemico mortale, ho pensato separandoci poi, era poi diverso, era come un'altra persona, pensavo, ha salutato cordialmente, mi è quasi dispiaciuto, volevo quasi che rimanesse ancora un po', cosa ne farà, cosa sua, vi dico come funziona il nuovo mondo, anche quell'uomo, chiunque dica qualcosa che è giusto, dico giusto, che è coperto con questa forza di vita, allora, lo accetto, lo ascolto, non ci sono quei vecchi confini, ah no, lui no. Yeah. Quello è il vecchio mondo. Mm -hmm. Quando abbiamo scoperto quelle cose, all'inizio eravamo sconvolti, ma dove c'è la sicurezza ci si deve proteggere in qualche modo. Dove c'è la vita, lì seguiamo, dove non c'è, non seguiamo. È semplice. Lo shock è passato e siamo passati nello stupire in una seconda fase e poi all'entusiasmo. In ogni caso le catene dei vecchi schemi di pensiero si sono sciolte. Vale solo quell'una cosa, eh, quell'elemento che tira su in ogni parola quella vita pulsante che, conc che concretizza il nuovo mondo. Si, si depone questa vita su ogni parola, su ogni pensiero, che quello che in fin dei conti porta vita fa bene all'intero e no, mai male. Cerchiamo quell'elemento in, quell in ogni incontro, in ogni cosa: c'è sempre questa forza, questa oscillazione si tratta di trovarla ovunque. Con questo viviamo e con questo vogliamo completare la nostra vita. Il Nuovo Mondo accetta tutto, tutto quello che corrisponde alla realtà spirituale, ma rifiuta tutto quello che non è coperto dalla realtà, da quella magia a questo profumo del nuovo mondo quindi vi consiglio se partecipate a questa coalizione anticensura cercate questo profumo della vita questa buona aria spirituale in tutto ciò che diciamo iniziando anche da me e dagli oratori se sentite un nome oh quello è lui no quello lo so cosa dice no cercate questo criterio e così cresceremo insieme nel nuovo mondo. Nella seconda parte del mio discorso iniziale, questa era la prima parte, faccio più breve che ci riesco, così resta tempo a sufficienza per gli altri. A questo punto, prima che iniziamo, vorrei ancora fare un secondo richiamo alla giustizia residua. Ripeto le mie parole, lo dico da un lato alla videocamera, da un lato alla, alla giustizia residua, tutte le persone in mezzo a noi che hanno scelto come mestiere di guardare per la giustizia, che siano procuratori, giudici o qualsiasi cosa. Pre, alla prima chiamata alla quattordicesima coalizione anticensura, era il 25 novembre 2017, e col titolo giustizia residua giustizia residua anziché rivolta, ho chiesto alla giustizia residua di mettersi in moto, di ascoltare le cose che non solo come coalizione anticensura ma anche come la TV, come voci e controvoci che portiamo alla luce, perché si tratta di, di cose pesantemente criminali che sono pericolose per l'umanità, ben fondate e noi ci aspettiamo che quelle persone che si investono, che hanno giurato per la giustizia che fanno quello che devono e cacciano quello che veramente è un pericolo quello che veramente è una minaccia qui giù e che non sprecate il vostro tempo per, i, per le piccole volpi le personcine si punisce ogni minima cosa, faccio un paio di esempi, ma prima di poterlo fare vi, faccio, vi rendo noto che dalla prima chiamata alla giustizia residua alla quattordicesima coalizione anticensura, da lì come Clatv abbiamo fatto oltre 3.000 nuove trasmissioni su Clatv. Perché lo cito? 3.135, perché la giustizia residua non ha portato nessun, nessuna reazione nota a noi, anche se sono trasmissioni con pesanti crimini, a ogni angolo non si muove nulla, nulla. La differenza, un paio d'anni fa, sono andato in un paese austriaco, volevo andare lì per fare il mio lavoro non ho trovato un alloggio, ho, son, ho chiesto a passanti, scusate, dov'è quella strada? Ci sono voluti dieci minuti, c'è stata la polizia da parte me, stop, mostratemi il vostro uh, documento, cosa fate, cosa cercate? È stato annunciato che succede qualcosa, io come svizzero, 10 km da parte casa mia, non trovo una strada, la polizia è da parte a me. Dal 2017 abbiamo fatto oltre 3.000 trasmissioni che provano pesanti crimini e la giustizia non si muove. Non solo la giustizia non si muove, anche i media non si muovono la politica eh, nulla assolutamente nonostante la delucidazione e nonostante le lettere personali due mesi fa la trasmissione Radio Espresso è un, uh, un, uh, un programma radio che dice che non ci sono prove che la telefonia mobile sia dannosa per esempio e loro sanno però da noi in dozzine di, di trasmissioni abbiamo provato che è eh, falsità, ho scritto a loro il nome di Clatv, avete detto che non ci sono prove. Qui eccovi le, le, le prove, le fonti, di migliaia di studi che provano la dannosità con le fonti così che non possono più schivarlo, ancora oggi, dopo due mesi, nessuna risposta. Per questo ci vuole la coalizione anticensura, importante è importante che lo sappiate, ho, ho mandato loro le fonti di, di oltre una dozzina di appelli internazionali con decine di migliaia di firme che provano la telefonia mobile, è mortale, nessuna reazione ma io faccio una passeggiata per il paese e già ho la polizia al collo il risultato con, di tutti questi studi che gli ho mandato con le fonti tutte queste prove che gli ho, che gli ho mandato che prova questo che con la telefonia mobile si tratta di genocidio è il più grande crimine di tutti i tempi e dico e dov'è la polizia criminale? tre giorni fa e un bambino di un collaboratore è morto nel letto, neanche un'ora dopo c'è la polizia criminale in casa, porta con sé questo bambino, vi parlo a voi, giustizia, che misurate con due metri di misura, dove siete con questi genocidi, perché nessuno viene a presentarsi dopo migliaia di trasmissioni come ClaTV? dalla Fondazione del 2012 abbiamo fatto fino a oggi 11, oltre 11.000 trasmissioni, quasi 11.400. Perché non vi muovete? È importante chiederlo. Perché? Chiedetevi un po'. Le istituzioni che fanno questi danni che noi mostriamo come Clatv, come coalizione anticensura, non dovreste voi metterli in scacco matto? Quelle istituzioni vanno messe sotto scacco queste istituzioni se loro non fanno nulla e non importa se è un'istituzione politica o, o di giurisdizione o dei media o formazione, educazione telefonia mobile, medicina o ogni istituzione che sente di, questa, di questo genocidio e non fa nulla, non vale nulla dobbiamo attestarlo così Anche qui vorrei portare un confronto. Basta una telefonata. È successo anche a noi un collaboratore, una famiglia meravigliosa che quasi non gli si può descrivere. Basta una piccola telefonata, un, un telefonatore anonimo che dice che picchiano i loro bambini. Arriva il comando. Li strappa via i bambini e questo scenario lo conoscete molto bene in Germania, l'abbiamo già citato più volte, almeno 70.000 volte all'anno, presa in tutela di bambini, eh, rapimento di bambini, una telefonata anonima, arriva al comando, facciamo 11.395 trasmissioni e nessuno muove un piede, alza il sedere. E loro si muovono però per una persona anonima senza prove. Il nostro collaboratore ha picchiato il pugno sul tavolo, ha detto così no, è andato dietro alla polizia criminale e gli ha, detto, e gli ha parlato alla coscienza finché gli ha portato a casa i bambini. Non fatevi rubare i bambini. Tutte le cose citate fino ad ora o facciamo noi veramente tutto sbagliato e siamo qui inutili oppure queste organizzazioni di protezione devono essere riconosciute come inutili e designate come inutili o noi o loro. Non può essere che continua così come finora, non è possibile. La stessa cosa a livello di danni da vaccino? Non voglio anticipare nulla, ne sentiremo parlare. È bene sentirlo cento volte al giorno finché ci è profondamente nel cuore, finché passiamo all'opera, finché diciamo dobbiamo drammatizzare l'informazione così che il primo e l'ultimo sappia di cosa si tratta, dov'è la menzogna, dov'è la verità? Con i danni da vaccino e a costrizione al vaccino che adesso è stato accettato in Germania. Negli Stati Uniti si dice il vaccino non è nocivo. Invece anche qui ci sono migliaia di, studi, migliaia di studi che provano che è problematica di vaccinazioni che abbiamo, anche se non ci sono prove ultimamente, un bambino danneggiato di una coppia americana e l'ho fatto un sondaggio qualcun altro ha sperimentato una cosa con un triplo vaccino autistico non più utilizzabile per il resto della vita in brevissimo tempo 250.000 annunci di persone che dicono anche nostro figlio con la tripla vaccinazione 250.000 danneggiati store uh, rovinati vite rovinate per questo c'è la coalizione anticensura censura perché non si muove nessuno per questo Applausi. ovviamente sempre di nuovo viene la frase perché i media non dicono nulla da me di mia propria mano lo sanno migliaia di prove di fonti certo che lo sanno guardiamo un paio di cose qui dietro poi quando sarete a casa a casa potrete fermare il video e guardare questi link quando sarà su TV. quello che diciamo oggi. Lo potrete trovare magari anche stampato. Qua ci sono prove di migliaia di migliaia di prove di quanto sono pericolose e mortali le vaccinazioni, che si tratta più di un genocidio che di altro. Per questo chiamo le istituzioni della protezione, dove siete, ovunque siate, qualsiasi cosa facciate, usate la vostra forza e il vostro tempo per le cose provate, con questi link, questi crimini, per affrontarli, per renderli noti, iniziando da Louis Pasteur, Quell'ingannatore per i vaccini, che abbiamo provato in tutte le direzioni, quanto è ingannatore. Non, noi so, non solo noi, ma anche scienziati indipendenti. I in media sono corrotti dalla, farmia, dalla mafia farmaceutica perché sono dipendenti da loro. Sono corrotti. Non parliamo di non parliamo di cose lapidari ma parliamo di questo che si tratta di saccheggio di popoli mai conosciuto prima guardate il sistema sanitario in Svizzera la cassa malati cent'anni fa costava da 2 a 6 franchi al mese e lì eravamo sani di gran lunga da 2 a 6 franchi a al mese oggi parliamo 464 Franchi al mese, in media, 446, un aumento dell'11.050%, ma la gente è malata come mai prima. Quando capiremo che non può andare avanti così? Questo è in escalation e l'escalation della civilizzazione se non facciamo qualcosa e quindi alle autorità faccio una proposta di questa strada e vi chiamo anche politici potete tutti mettervi in fila tutti voi che prendete responsabilità per l'umanità che ai nostri occhi più che altro saccheggiate più che altro faccio una proposta ai nostri occhi sarà strano, vietate questi sistemi non economici, vietate questi sistemi mortali che citiamo e qui già sento, eh, ma questo non possiamo farlo, siamo in una democrazia, non si può risolvere così facilmente e a questo punto vorrei indicare che le autorità come si chiamino poi lo dico direttamente, ci riuscite tutto il tempo, da decenni, ci riuscite tutto il tempo a fare decisioni schivando il popolo, ogni legge, nuova legge, a, a premerla dentro, a farla passare in modo che, legge che nessuno la vuole. Adesso fate senza di noi passare queste leggi che vietino questi crimini. Milioni e milioni di, di stranieri li fate passare la nostra frontiera? Nessuno li voleva. In modo non democratico, tutto il genderismo lo, senz lo portate senza il consenso del popolo. Fate costrizione al vaccino, nessuno lo vuole. Chi vuole costrizione al vaccino? Nessuno, se non l'industria farmaceutica. Portate la problematica del 5G, la fate passare senza il popolo. Quindi non lamentatevi se diciamo, affrontate questi crimini, per cui vi diamo le prove, le fonti, affrontate queste cose, non, non serviamo anche noi. La democrazia può aspettare un po' per questo, perché sopporta una cosa può sopportare anche l'altra, sopporterà anche le cose giuste. Vedete, parliamo qui di, della vera distruzione del popolo, della vera cattiva gestione che porta a leggi... Questo è quello che diciamo tutto il tempo, e già sento lamentare, eh, non funziona, per i motivi che sono poi, ma procedo, dico affrontate anche le leggi, portate anche leggi senza di noi come popolo se deve essere, dove ogni offerta partitica ah, che, che vieta le, le offerte ai partiti da parte delle multinazionali, questa è una cosa della giustizia, delle autorità che, che riesce a far passare tutte le altre leggi anche non permettete più di fare questa politica con politici corrotti ovunque ci sono politici in gremi dove fanno soldi con cose per, per l'ambiente eccetera fatela finita fate leggi come che finisca quello che possiamo diventare di nuovo economici perché al momento non è economico adesso sento gridare tutte quelle persone eh, cosa credi? crolla tutta l'economia ci servono i soldi perché è stato fatto passare quella legge perché se no crolla l'economia è stata fatta passare non crolla l'economia se noi non lo vogliamo vedete il perché? ve lo provo da 40 anni abito qui nel, nel paese più costoso del mondo come Svizzero dalla Svizzera faccio gratis clattivo, gratis coalizione di censura gratis tutti i libri, tutti i film tutto quello che vuoi gratis e viviamo sembro smagrito ci sono migliaia di persone che partecipano basta che iniziamo dobbiamo portare a termine tutti quei media che servono solo ai bellicisti, che portano distruzione, e noi li passiamo con contributi di miliardi. Quando il popolo la richiesta, peccato che non è, stato, che non è passato, ma con la TV mostriamo anche con 170 studi in 42 lingue ci sono migliaia di persone che provano che si può lavorare fare, guadagnare il proprio pane e fare con i propri soldi uno studio nel tempo libero e se tutti fanno così e lo facciamo da, da, da decenni lo faccio io così da 40 anni lo faccio tutto quello che mi arriva di entrate lo butto nell'intero è stile di vita e siamo in abbondanza si può abolire quei media anche come noi, lavorare di giorno e finanziare i propri studi dovete perseverare che smetta quello anche questa giustizia e tutti anche tutto l'imbroglio del, con del consiglio di stampa tutti quei trucchetti e e connessioni, tutti quei media che servono i bellicisti, non faccio più spiegazioni, adesso devo atterrare, così che c'è il resto della giornata per gli altri. Voglio dire sommariamente: è da dichiarare inutile e anticostituzionale, tutto quello che rovina l'umanità e che fa malare e morire l'umanità, come sentiremo tutta la giornata, è da richiedere, esigere che questi sistemi vengano sciolti da un mondo nuovo e migliore, non, delle filosofie, non li filosofizziamo, ma noi lo siamo, qui dentro e fuori in tutto il mondo stanno aspettando di essere visti.